Nel 2015 le Nazioni Unite hanno eh, dato vita a questo programma, a questa agenda per il 2030 entro cui dobbiamo tutti insieme raggiungere appunto, i Sustainable Development Goals, gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questa tendenza decretata da tutti i paesi del mondo che hanno accettato questa, eh, questa idea eh, fa essere molto ottimisti su, su quello che è il nostro futuro da questo punto di vista. La cosa però è, ha, ha degli aspetti di schizofrenia perché eh, si vedono appunto eh, reazioni di tipo molto diverso nel mondo e quindi siamo portati anche a pensare che le cose stiano andando male, l'esempio, il cattivo esempio portato dagli Stati Uniti in questo senso è emblematico. Però ci sono degli esempi anche molto positivi Tipo il trend che la, la Cina e l'India stanno imprimendo alle loro economie molto più di prima e molto velocemente, più basate su risorse rinnovabili. È una cosa molto recente che ha fatto vedere Igor che eh, rispetto a quelle che erano le stime a, agli anni 2000 di cosa sarebbero state le energie rinnovabili, oggi siamo a 17-18 volte in più per quanto riguarda sia l'energia solare che l'energia eolica. C'è un esempio anche italiano che mi fa piacere, due esempi anzi italiani che mi fa piacere menzionare. Uno è l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, eh, capitanata dall'ex ministro Giovannini, che ha messo insieme diciamo tutte le forze migliori del paese per tutti insieme a cercare di costruire un avvenire sostenibile per l'Italia e questo tipo di approccio è stato anche recepito dal governo italiano che ha messo per la prima volta, nella, quella che una volta era finanziaria, ora il, la, il documento di programmazione economica, anche obiettivi dal punto di vista ambientale, diminuire la CO2, diminuire i gas serra e e poi anche obiettivi di tipo sociale, aumentare l'occupazione e diminuire le diversità. Questi sono esempi secondo me molto importanti del fatto che le cose stanno cambiando, stanno cambiando un po' troppo lentamente. Tecnologicamente siamo pronti a fare i cambiamenti, economicamente questi cambiamenti non solo sono uh, fattibili ma anzi auspicabili, c'è da educare la popolazione e educare i politici affinché queste cose vengano veramente messe in atto. E qui c'è un ruolo importante della ricerca e della didattica. Il ruolo della ricerca in questo momento diciamo, è molto importante per l'identificazione tecnologica delle soluzioni, per l'appunto, ma anche da un punto di vista teorico, di sviluppo teorico del, della teoria della sostenibilità. perché... In pratica abbiamo capito che prendere decisioni soltanto all'interno di un sistema economico, quindi confinato alle zone relative all'economia, è completamente sbagliato perché si fanno scelte che poi hanno riflessi negativi magari sugli aspetti sociali e sugli aspetti ambientali. Poi dicevo della didattica, Beh, convincere i politici eh, non è sempre una cosa semplice Uh, spesso sono le persone che pensano di sapere tutto più di tutti, una volta erano professori universitari, quindi c'è bisogno di educare, c'è bisogno di educare le persone che, affinché abbiano una sensibilità rispetto a questi argomenti, uh, c'è bisogno di educare i politici perché appunto imparino ad usare un, uh, diciamo un, un, un sistema più grande rispetto a quello a cui siamo stati abituati da sempre. La situazione è talmente grave, talmente drammatica, specie in alcune parti del mondo, che eh, la ricerca è necessaria perché siamo in un contesto molto difficile. Cioè, il, il ruolo della ricerca è diventato quello di eh, cercare di, eh, di andare al di sopra, di, di vincere rispetto alle difficoltà che i diciamo, comportamenti dell'uomo hanno creato. Ci siamo resi conto, per esempio, che le questioni legate all'energia, al cibo e all'acqua sono strettissimamente collegate l'une con le altre. Mi fa piacere eh, menzionare un programma di ricerca che sarà aperto eh, alle, ai progetti fra poco, che si chiama Prima e che riguarda l'area mediterranea, su appunto, questioni che riguardano la sostenibilità del, dell'uso delle risorse idriche, dei suoli e della produzione di cibo. Eh, questo programma per Siena ha una particolare importanza anche perché ha visto l'Università di Siena coinvolta in prima linea nella, eh, nello sviluppo del programma di ricerca. E questa cosa non è avvenuta per caso. Siena si occupa di sostenibilità dall'inizio, dall il mio maestro, il professor Tiezzi già eh, negli anni 80 cominciava a scrivere libri sulla sostenibilità, eh, prima ancora che il nome sostenibilità venisse detto, lui la chiamava equilibrio biologico, ma il senso era esattamente quello. E Siena è stata antesignana anche in questo senso del, della ricerca transdisciplinare perché sempre Tiezzi insieme a Mercelli nei primissimi anni 90 avevano fondato la fondazione Oikos proprio per unire i, i saperi da un punto di vista diciamo più eh, fisico energetico chimico e quello invece economico sociale messi insieme questa diciamo questi antesignani continuano a dare i, i loro frutti con le molte ricerche in tutti i campi che eh, la nostra università eh, offre. In questo senso anche la didattica ne, ne risente perché eh, facciamo un, un corso de, rivolto a tutti gli studenti dell'Università di Siena che si chiama appunto Sostenibilità e in cui questo concetto viene eh, fatto conoscere a tutti gli studenti dal punto di vista del, dell'economista, del sociologo del, dello scienziato più delle scienze dure oppure anche dei diritti umani o quant'altro.